Un evento benefico del Rotary Club con la Commedia Divina, Dante in Parola e Musica. L'appuntamento è per martedì 18 aprile alle 19 presso la chiesa Santa Maria della Pieve. È una, un concerto veramente raro perché eh, le musiche su versi di Dante sono molto, molto rare, si contano sulle dita di una mano. Il verso dantesco, l'endecasillabo dantesco è praticamente refrattario ad essere messo in musica. Dante ha suscitato situazioni musicali, ma non, non ha offerto versi per la musica. Il maestro Giannino Giannini, che è un abile compositore, ha scritto invece una, una cantata. Chiamata Divina Commedia, Commedia è il titolo che Dante stesso dà al suo, al suo poema. È Commedia, e sono una scelta di episodi significativi di personaggi eh, musicata per big band quindi con una, una, molto, molto colore di strumentini, di ottoni, percussione, quindi non è una cosa, eh, una cosa noiosa, e, e, per, e per voci soliste. Ed è una, uno spettacolo veramente di, di, di grande levatura culturale e ripeto, raro, perché versi di Dante messi in musica eh, non ce ne sono importanti. Il ricavato sarà destinato ad un service per la Casa Pia in vista dell'acquisto di un letto antidecupito.